In vacanza voglio andare in vacanza! Quante cosa sto in, vacanza, che, in, casa, in casa. Infani, che cosa stai facendo? Voglio andare in vacanza! E con che soldi vorresti andarci? Eh. Paghiamo dopo, dai, paghiamo dopo. E con in cosa dico? ci vorresti andare in vacanza? Con la macchina! Ma è rotta! La porta dal meccanico! E con che soldi lo vorresti pagare il meccanico? Pacodò, pagodò, pagodò! e con tutti i debiti che abbiamo cosa vuoi fare? Mm, Paco dopo pago dopo ma non abbiamo abbastanza. un soldo ma ho capito che sei eccitato perché hai visto la trilogia della villeggiatura ma non ti ricordi che se ne fanno quei poveracci? beh insomma quello di Leonardo Leonardo sì esatto si sposa con Giacinta la bella Giacinta sì bella ma Giacinta, Giacinta no Eh, vabbè, dai, comunque Vittoria, la sorella si sposa pure lei. Con Guglielmo, ma Guglielmo ama Giacinta. È obbligato a sposarti con Vittoria? Perché Giacinta sposa Leonardo. Ma intanto lui. sono andati in villeggiatura, che cosa vuoi, Jacopo? Sì, quando, quando, sono tornati, cioè, quando sono tornati Leonardo e Vittoria, non ti ricordi che fino hanno fatto? Lo zio gli ha rifiutato di dargli i soldi. Leonardo e con il signor Filippo che il padre di Giacinta, quando non voleva. Solo per colpa di aver speso tutti i soldi per la villeggiatura. Lo dice pure il maggiordomo. Vabbè, mi hai convinto. Non andremo in villeggiatura.